Pizza stasera, eh? Sì, volevo andare in quel locale carino carino sul mare È prenota Eh, sono qui dieci minuti, non trovo gli orari Come non trovi gli orari? Ma è aperto? Non lo so, non c'è scritto, vedi? Come non c'è scritto? Controllo meglio Ti dico che sono qui dieci minuti, se non lo trovo, non lo trovo Dai, fai vedere a me Sai quanti clienti potresti perdere se non aggiorni frequentemente la tua scheda Google Business Profile? Ma partiamo dall'inizio Cos'è una scheda Google Business Profile? Beh, è una delle tantissime risorse gratuite che ci mette a disposizione Google. E a noi piacciono davvero le cose gratuite. Cerco di spiegartelo meglio. Se andiamo su Google e digitiamo la keyword agenzia di comunicazione Porto Torres, troviamo un box come questo. Raggruppa le prime tre attività sulla base della parola chiave che abbiamo ricercato. Questo box si chiama Local Tripack di Google tutte le volte in cui noi cerchiamo un'azienda o un professionista che ha una scheda Google Business Profile ed è presente appunto sulle mappe. Come vedi nell'immagine ci indica le recensioni, la categoria, la via, il numero di telefono, l'orario dell'attività, il collegamento al sito e le indicazioni per raggiungerla. Come vedi nell'immagine sono tutte informazioni importantissime che avrebbero consentito ad Elisa di prenotare e mangiare la sua pizza con facilità. E tu hai? Attiva la tua scheda Google Business Profile. Se non lo hai dovresti farlo e se non sai come farlo noi siamo qua per aiutarti nel link in descrizione. Infatti trovi la possibilità di richiedere la prima nostra ora di consulenza gratuita. Se ti è piaciuto questo video lascia un like, se vuoi farci una domanda scrivilo nei commenti, se vuoi chiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita in descrizione trovi il link per farlo, mi raccomando continua a seguirci sui nostri canali social, li trovi indicati sempre sotto in descrizione e iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!